Sì Presidente, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per, per la parola. Intanto saluto l'assessore Ziantoni, eh, insomma, la ringrazio ovviamente per, per la spiegazione, ovviamente per eh, la stesura insomma, in qualche modo del, del regolamento che stiamo oggi discutendo. Un regolamento che non deve essere preso eh, sotto gamba, la leggera perché è un regolamento che eh, come dire, dà una visione eh, circolare, non più lineare sul tema la gestione dei rifiuti urbani e non solo un tema ovviamente molto sensibile e caro a questa amministrazione ma un tema che dal punto di vista normativo almeno per quanto riguarda il regolamento comunale così come è stato appunto descritto è stato fatto un grandissimo balzo in avanti perché come è stato specificato il, regolamento, il vecchio regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani era del 2005 perciò parliamo di 16 anni fa e di fatto era un regolamento altamente datato che chiedeva di essere aggiornato prendendo spunto ovviamente dalle, norme, dalle nuove norme del testo unico ambientale e ovviamente anche da, dalla 152 che è la norma cardine sul, sul tema in materia, in materia ovviamente dei rifiuti. Eh, questo regolamento, così come ha specificato eh, l'assessore eh, Ziantoni, è un regolamento che eh, ha visto un lavoro eh, di grande impegno da parte innanzitutto eh, dell'assessore ovviamente in primis ma anche del Dipartimento Ambiente, perciò dell'ufficio eh, risanamenti ambientali anche ovviamente dal, dall'Ispra che comunque ha dato un contributo non indifferente sulla stesura del, del regolamento. Di fatto è un impianto, è un regolamento che recepisce le nuove norme, le nuove norme ovviamente comunitarie, perciò della, eh, le nuove norme comunitarie europee insomma, sulla gestione dei, dei rifiuti, che recepisce ovviamente quelle norme sulle plastiche, sulle microplastiche. Ricordiamo Uh, il nostro ex ministro all'ambiente Costa uh, su questo uh, fece un grande lavoro per uh, portare ovviamente la visione del plastic free uh, nella nostra, nel nostro paese e ovviamente oggi il Comune di Roma, Roma Capitale va a recepire quelle norme che di fatto uh, permettono di mantenere ovviamente un sistema uh, circolare, come ho detto non più lineare, perciò, abbracciando la green economy, abbracciando ovviamente la, la visione eh, sostenibile della gestione dei rifiuti e ovviamente apportando un contributo in materia di sostenibilità e anche ovviamente in materia della tutela del, dell'ambiente. Come abbiamo detto noi come Commissione Ambiente Presidente abbiamo fatto numerose commissioni eh, negli anni perciò è eh, un tema che abbiamo iniziato, che abbiamo intrapreso all'inizio di questa consigliatura perciò all'incirca cinque anni fa eh, avendo visto eh, come dire, la, ehm, la retratezza o comunque diciamo, eh, la vecchiaia ecco, di, questo, di questo regolamento abbiamo pensato immediatamente di, di lavorarci e di, e di aggiornarlo, oltre ad abbracciare le nuove norme eh, comunitarie insomma, in materia di, di rifiuti eh, vi sono del, delle norme che aumentano, che snerniscono e che comunque supportano l'attività eh, dei centri di raccolta ricordiamo che noi poco tempo fa abbiamo approvato anche una delibera sui centri di raccolta delibera che abbiamo sviscerato più volte in commissione ma che di fatto insomma, poi abbiamo approvato in aula ed è una delibera che dà un impulso non indifferente alla realizzazione e alla costruzione di nuovi centri di raccolta oltre questo eh, all'interno del, eh, del regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani vi è una parte importante anche sull'attività, sulla gestione dei rifiuti all'interno dei mercati eh, rionali, eh, vi è una parte importante anche sullo spreco alimentare, perciò va come dire, a implementare la legge GADDA, la legge sullo spreco alimentare, tema che abbiamo affrontato anche nella delibera approvata poche settimane fa sulla food policy, eh, delibra che ricordo è stata approvata eh, appunto da tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Vi è una prevenzione importante anche sulla produzione di rifiuti e sulla riduzione eh, dei, dei rifiuti eh, vi sono delle parti importanti anche sul, eh, legate a eh, soprattutto nel periodo emergenziale pandemico cioè sull'abbandono eh, delle mascherine eh, sui dispositivi appunto, di, di, di sicurezza insomma, in qualche modo che eh, oggi insomma, dobbiamo eh, tenere per eh, diciamo, combattere questa, eh, questo momento pandemico però abbiamo notato che eh, vi è un'abitudine eh, poco corretta che è quella appunto, di gettare a terra le mascherine ricordiamo che Ama ha eh, svolto anche una campagna di sensibilizzazione su questo tema Facendo una, una campagna pubblicitaria eh, sugli autobus, sulle metro, e ovviamente diciamo, questo tema è stato inserito nel, nel regolamento. Ricordiamo che le mascherine, una volta gettate eh, per, ehm, per degradarsi, ci vogliono ovviamente molti anni e, oltre a recare danno all'ambiente, recano danno anche. Alla, alla fauna, perciò, diciamo, alla vifauna, ovviamente perciò ai volatili che comunque ingeriscono queste mascherine e purtroppo muoiono soffocati, oltre ovviamente a scatenare un, un, uh, un danno ambientale non indifferente anche per uh, diciamo, la fauna marina o comunque per le acque. Ricordiamo anche che uh, questo regolamento ha in sé una parte normativa sulle cofeste, perciò va a regolamentare tutte quelle attività di concerti, di feste all'aperto e dà una regolamentazione molto, molto chiara, ovviamente avvicinandosi alla visione rifiuti zero, perciò quelle feste che oggi vediamo che vengono svolte nei parchi, e troviamo buste nere con dentro materiale non compostabile, questo regolamento dà una normativa chiara, innanzitutto come ha detto l'assessore, perciò non più eh, sacchi neri ma l'obbligatorietà di utilizzare eh, sacchi trasparenti, ma ovviamente con oggetti monouso, eh, con utensili monouso eh, biodegradabili, perciò compostabili. E questo per evitare che durante le feste, grandi o piccole che siano, all'aperto, ovviamente generino un, un impatto ambientale non indifferente sia all'interno dei parchi che all'interno della nostra. Città. Eh, nel regolamento eh, si citano delle norme che eh, in qualche modo sostengono la visione, la filosofia contro i cambiamenti climatici, perciò danno, danno un passo in più in avanti sul piano d'azione per l'energia sostenibile e per il clima, perciò sul PAESC, e anche lì ovviamente questo regolamento dà un supporto normativo non indifferente, ricordiamo tema che stiamo comunque affrontando sul quale stiamo lavorando e dà un supporto anche alla polizia locale, alla nostra polizia locale, soprattutto al nucleo ambiente decoro, coro che ricordiamo svolge un'attività eh, di tutela dell'ambiente, oggi è notizia di un'individuazione di, eh, di una discarica, seppur ovviamente non è un termine poco appropriato e consono nel tema dei rifiuti ma comunque un luogo eh, diciamo fortemente inquinato ed è un nucleo che comunque ogni giorno lotta contro i famosi zozzoni, ricordiamo anche qui col consigliere di Palma con il quale insomma lavoriamo a stretto giro con questo nucleo ovviamente anche il tema della videosorveglianza e quant'altro, per, per dire che questo regolamento dà un supporto chiaro e importante anche alla polizia locale. Oltre questo eh, il regolamento recepisce eh, degli indirizzi ovviamente dati anche in commissione ambiente oltre ovviamente gli indirizzi dati nella delibera 47 sulla gestione dei materiali post consumo e l'indirizzo che abbiamo dato e che comunque è stato accolto e reputiamo importantissimo è quello dell'istituzione dell'ispettore ambientale, cioè di quella figura eh, della, della, eh, diciamo, eh, della cittadinanza attiva che svolge un'attività di controllo e di presidio sulla tutela dell'ambiente, una sinergia tra istituzioni e associazionismo che vede coinvolte le persone ovviamente a controllare il territorio. Questo regolamento va a normare l'attività del cittadino che oltre ovviamente a fungere come sentinella per la tutela dell'ambiente svolge un'attività di controllo insieme alle forze dell'ordine, insieme all'amministrazione e questo è importante perché finalmente il cittadino volenteroso, il cittadino ambizioso che ha a cuore la propria città avrà questo regolamento, questo dispositivo come supporto per la propria attività di controllo. Ricordiamo anche colleghi il piano, finanziario, il piano economico finanziario di 700 milioni che è stato approvato da questa amministrazione che dà, in là, dà un impulso fortissimo all'azienda della gestione dei rifiuti AMA che vedrà ovviamente un acquisto imponente di mezzi all'incirca 800 mezzi, ricordiamo anche il piano assunzionale di AMA dei 400 assunti e in molti già eh, hanno svolto diciamo, le prime prove e a breve avremo nuova forza all'interno eh, dell'azienda AMA e ehm, ricordiamo anche ovviamente tutte le attività di decoro che verranno così in qualche modo eh, rafforzate con questo, con questo dispositivo. Inoltre per concludere Presidente eh, ci saranno nuove campagne eh, sul plastic free, ricordiamo anche il progetto Raccolio della Diama portato avanti insieme all'assessore Ziantoni, insieme ai municipi che vede finalmente eh, la raccolta tramite fusti dell'olio esausto e ricordiamo che è un tema ambientale molto sensibile e molto delicato perché una goccia di olio eh, esausto eh, provoca un inquinamento alle acque eh, non indifferente e su questo Ama ha fatto un passo in avanti perché ha realizzato un progetto importante eh, dando la possibilità ai cittadini di conferire l'olio esausto in questi bidoni che poi vengono raccolti e vengono portati via ovviamente da una ditta specializzata. Io non mi dilungo Presidente, credo di aver detto quasi tutto, io ringrazio nuovamente l'assessore Ziantoni per tutto il lavoro che ha fatto, ringrazio la commissione ambiente, ringrazio tutti i colleghi che si occupano di rifiuti come il collega Di Palma qui accanto a me, abbiamo degli emendamenti che vanno a modificare alcuni articoli ma ovviamente cerchiamo di migliorare quelle che possono essere state forse delle dimenticanze, però nel complesso il regolamento è veramente un ottimo regolamento che può essere un po' il capofila, un po' il faro per gli altri comuni italiani. Perciò un grazie anche al Dipartimento Ambiente, all'Ufficio Risanamenti Ambientali, ma anche all'ISPRA che ha dato un contributo normativo non indifferente, un contributo tecnico importante. Continueremo con la Commissione Ambiente di seguire questo, questo regolamento, soprattutto un regolamento che deve essere applicato: perciò, non è semplicemente un libro eh, nel cassetto, ma è un regolamento che deve essere lo strumento di tutti per il bene e per l'amore della città e per l'ambiente. Grazie, Presidente.